Condividere lo schermo con Jitsy è una cosa molto semplice, vediamo ora l'esempio, sto usando Jitsy da solo e comunque le cose non cambiano, quindi io vado in condivisione schermo, il tuo intero schermo è segnato in blu, potrei anche usare il finestra dell'applicazione o scheda Chrome, ma in linea di massima è più comodo e più generale usare il tuo intero schermo. Qui sotto vedo un'immagine del mio schermo che in questo momento con una matriosca fa vedere se stesso infinite volte. Per evitare questo fenomeno che può dar fastidio io posso mettere Jitsi in modo che visualizzi una griglia e non me stesso e non solo la finestra principale. Quindi a questo punto io devo, e questo è un punto che la gente si scorda, cliccare sullo schermo che viene circondato da una finestra blu, questo perché potenzialmente ci possono essere più schermi, se voglio far sentire quello che, che il suono che c'è dallo schermo metto questo flag condividi schermo e poi vado in condividi e a questo punto io vedrò il mio schermo infinite volte cosa che, cosa che ripeto non capita se io ho la visualizzazione a griglia che in questo momento eh, evidentemente funziona solo in modo parziale perché ci sono io in riunione direi che è tutto e quindi qua termino